una consuetudine che non capisco io. questo vostro dire se rinascessi io sono sicuro che farei le stesse cose meglio vivere così e se rinasco io, cambio tutto anche se, va tutto bene tu con me. Rischieresti di trovarti in altre onde, ma son sicuro che, cambieresti specie se. Difficili io, cambio tutto anche se fa tutto bene tu And I see this way to say Non me lo eh? Ciao.